Durante l'incontro della paura di come molto spesso viene alimentata anche e soprattutto dai media e tu come ti poni in quanto anche scrittore, come si può porre uno scrittore di fronte a questa paura soprattutto anche perché hai parlato della serie televisiva in cui Black Mirror in cui c'è proprio una, una spietatezza del raccontare Ma eh, ti poni in modo critico forse da scrittore eh, capisci un po' quali sono, possono essere i meccanismi in quanto magari ti informi un po' di più quando comincia a sentire puzza di, di, di, di bruciato e che ci sia qualcosa per cui eh, i media insistano in una determinata direzione, che si faccia terrorismo mh, mh, sulla paura di questo qui, credo che sia non solo un fatto, fattore italiano, americano così, ma sia trasversale eccetera e ehm, per quanto riguarda tu mi dicevi questa spietatezza del, del, del raccontare credo che alcune serie tv eh, da grande fruttrice di, di, di, di serie, cosa che non avviene in Italia ad esempio, riescano a svelare determinati meccanismi in questo caso quello anche della paura e questa serie mh, Black Mirror inglese io lo consiglio a tutti perché comunque è veramente una, una, una fotografia molto eloquente, molto ben scritta soprattutto di quello che può essere una realtà non solo inglese ma appunto trasversale